dell'avvenimento e dell'entrata di Gesù nella vita pubblica, possiamo dire attraverso il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino, che tutti conosciamo. Questo capitolo di Giovanni ha come incipit il giorno terzo. Questo incipit ci eh, fa ricordare mh, quello che è scritto nel libro dell'Esodo quando si parla del terzo giorno eh, in cui il Signore attraverso Mosè e si acquista un popolo che eh, risponda appunto al Signore eh, osservando i Suoi comandi. Questo parallelismo è importantissimo da tenere a mente perché ci sono alcuni elementi che eh, fanno un po' da richiamo in Giovanni rispetto appunto al libro dell'Esodo e alle vicende eh, lì narrate. Questo perché? Perché già il nome Cana eh, afferisce al verbo che in, nella lingua ebraica eh, significa acquistare ed è lì a Cana proprio che il Signore si acquista un popolo santo. Quindi come il Signore attraverso Mosè si è, si è acquistato un popolo che seguisse i suoi comandi, così allo stesso modo Gesù a Cana dà inizio a quello che è il cammino che porterà appunto i suoi amici, i suoi discepoli poi a diventare l'incipit a loro volta di questo popolo santo di cui facciamo parte anche noi oggi. È importante in questo senso quindi fare un focus particolare sull'utilizzo dei tempi, non dal punto di vista semplicemente filologico, ma dal punto di vista proprio della qualità dei tempi che vengono utilizzati. E quindi eh, vedremo nel corso di questo breve video alcune, alcune caratteristiche insomma di questi tempi che vengono utilizzati. La cosa su cui ci soffermiamo già dall'inizio è... Il, il, diciamo, il pensiero, la riflessione rispetto a che cosa significa eh, dal punto di vista eh, temporale ecco, e questo inizio di Gesù, di questo inizio di vita pubblica, questo inizio incipit come possiamo definirlo eh, riguardo appunto all'acquisizione eh, all di eh, amici che facciano parte del suo popolo santo è sicuramente un kairos cioè un'opportunità, un momento favorevole di grazia all'interno all del Kronos, della vicenda umana e di Gesù e dei suoi amici. E' è sicuramente un concetto di tempo che ci riporta a quello che è il concetto di tempo nella liturgia, nella celebrazione liturgica. E ricordiamo a questo proposito che eh, lì dove c'è una celebrazione liturgica c'è una assunzione del Kronos eh, al, alla dimensione dell'eterno, come dire un punto di congiunzione tra gli olamim, tra l'olama zen, l'olama tra il tempo di adesso, la condizione contingente dell'Iket nun in cui ci troviamo e eh, il, la dimensione eterna. Nella eh, tradizione ortodossa cristiana all'inizio della Celebrazione liturgica eh, si dice proprio Kairos estin tu poiesai tokurio, che significa è tempo, è Kairos, quindi è Kairos, è, è il momento favorevole di grazia eh, che il Signore operi, è il momento che il Signore operi, ecco, che il Signore faccia. Ma questo Poieo, poi vedremo anche eh, quale carica semantica racchiude al suo interno. In ogni caso quello che è importante recepire da, da questo è che ogni momento liturgico è un kairos, esattamente come è stato un kairos il momento in cui Gesù ha, eh, partecipando alle nozze di cana, presentato eh, questo punto di congiunzione tra l'iket nunchi in cui si trovava, la contingenza in cui si trovava e qualcosa di molto più grande. Il, il verbo istereo che viene utilizzato qua da Giovanni al capitolo 2, versetto 3, esattamente dicendo cioè mancanto, mancante, mancando il vino, ecco, questo verbo istereo è utilizzato anche nella 70. Nel libro dei numeri al capitolo 9, versetto 13, quando si dice che mancarono di celebrare la Pasqua. È importante anche qui sentire la eco proprio perché questo stesso verbo viene utilizzato precedentemente da Giovanni, precedentemente rispetto a Giovanni quindi nel libro dei numeri, proprio per descrivere qualche cosa che c'entra con il mistero pasquale di cui poi Gesù sarà eh, il vero agnello ecco, che si immolerà nella Pasqua. Quindi eh, ciò che viene utilizzato come verbo per indicare la mancanza viene utilizzato anche da, da Giovanni per indicare che mancava il vino. Il vino è il vino buono che è la presenza del Messia, il vino senza scorie. Quindi sentiamo come veramente c'è un continuum tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra ciò che accade nel Cronos prima e ciò che accade dopo. Non c'è un, uno spezzettamento ma c'è veramente un collegamento di senso che unisce tutto quanto e ci fa vedere le cose non solo da Alfa a Omega ma anche da Omega ad Alfa. Il poiesate che Maria, la madre di Gesù, eh, dice ai, ve, ai servi è un imperativo aoristo, anche in questo caso, come abbiamo visto, un imperativo fuori dal tempo. E questo poieo afferisce non solo al fare in termini di eh, esecuzione di pragmata, quindi di, di cose materiali, di... Mh, Prassie, diciamo pratiche, appunto, per utilizzare sempre questi, queste etimologie greche. Ma è un po' IEO che afferisce a quel barà di Genesi, cioè a quel fare, quel creare che sta all'origine di tutta la storia della creazione, di tutta la storia umana. Quindi è un poieo che non afferisce semplicemente a un piano pragmatico ma afferisce a qualche cosa che rimanda alla creazione che il Logos compì e che ricompie e di cui ci rende partecipi. Ecco quindi il poiesate di Maria. Questo poieo eh, arriva eh, in un momento in cui, che precede eh, appunto quello che poi Gesù dirà. Gesù arriva a dire, eh, con alcuni verbi che adesso analizziamo, ai servi che cosa devono fare e dice, prima di tutto, eh, attingete, e ehm, riempite e attingete e poi portate. Questo arriva, appunto, dopo il poiesate indicato da Maria. Quel poieo, quel fare, ci riporta ancora una volta a Esodo, quando il popolo dice ciò che eh, quanto il Signore ha detto noi lo faremo, quindi c'è una disponibilità al fare e quindi stare poi in ascolto di che cosa il Signore ci indica di fare e il Signore appunto dice riempite e attingete, è in imperativo auristo, quindi fuori dal tempo, mentre ferete è in imperativo presente ecco. quindi il verbo, i verbi riempire e attingere Antleo che Giovanni usa anche a proposito della samaritana sono utilizzati in imperativo auristo cioè fuori dal tempo perché? perché ci dice quando fate questa azione di riempirvi e di attingere la fate fuori dal tempo nella relazione diretta con Dio quindi è un riempirsi di Dio, un attingere direttamente da Lui, che però poi ci viene chiesto di portare nella contingenza in cui siamo, all'interno del Kronos. Quindi c'è un momento in cui attraverso la potenza della grazia nel Kairos... Noi siamo cooptati dal Signore nella sua dimensione e poi c'è un momento in cui ci è chiesto, proprio nella nostra vicenda umana, di tradurre, di portare quello che noi abbiamo ricevuto dal Signore nella relazione con Lui. Per oggi ci fermiamo qui e vi ricordo se vi fa piacere di iscrivervi al canale, se non l'avete già fatto, di far girare i nostri video e Vi ringrazio a nome del, del nostro staff e del prof Binni per la vostra vicinanza e per il vostro sostegno. Grazie, alla prossima, ciao!